Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono GlacialSphere e in questa parte affronteremo gli ultimi capi palestra rimasti in questo mega remesh che come vedete ci ha visto combattere tutti questi capi palestra. Li abbiamo sì combattuti tutti nelle scorse puntate, quindi tocca fare ora gli ultimi, che sono quelli che vedete in questa schermata qui esattamente: quindi quelli di tipo fuoco, quelli di tipo drago, quelli di tipo. penso. terra di sopra. E questa qua che penso sia di tipo folletto E questi che sono di tipo boh Tipo drago Anche loro, credo No, è tipo volante Ok, questo è tipo volante Bene, iniziamo allora Iniziando da quelli di tipo fuoco Quindi iniziamo, mettiamo davanti Greninja E partiamo proprio con Fiammetta Qua nel campo Meg Eccola lei Swag che dà i soprannome ai suoi Pokémon No, pensavo di fare surf Mannaggia me No, di nuovo, pensavo di fare surf. Vabbè, sono fuso. Surf, grazie. Perfetto. Vai, lasciamo Greninja e andiamo di surf. E poi Torqual. Ancora Surf... Torqual che mette la siccità, va bene. In teoria avrebbe dovuto diminuire di parecchio l'efficacia del mosse di tipo acqua, ma come vedete non è servito a nulla. L'abbiamo comunque one shottato perché Greninja Ninja è troppo forte. Guarda, tocca a Pansier qui. E andiamo di Surf. Perfetto. E abbiamo battuto anche Chili ed ora Blaine. Che manda in campo Ninetales. Andiamo di surf. Livello 72 per Greninja. Poi Raidon. Surf. Ed infine Magmar. Bene, quando combatte Greninja le battaglie sono facilissime, come vedete. Andiamo a darci una curatina veloce qui. Perfetto. E andiamo a sfidare quindi i due tizi di tipo drago, Draiden. Sempre con Greninja ovviamente che ha un bel geloraggio da sparargli. Vai, geloraggio. E si evolve in Greninja forma Ash. E quindi da qui in poi la battaglia è praticamente finita. Ice Beam. E Axio. Poverino. Ice Beam. Perfetto abbiamo battuto Draiden E non c'è Iris qui tra l'altro Perché tecnicamente non è diventata una capopalestra Cioè non è stata una capopalestra che noi abbiamo sfidato Effettivamente L'abbiamo risfidata in qualità di capopalestra Ora tocca Sandra Che manda nel campo Kindra Che non è il tipo Drago ancora Quindi si becca un Dark Pulse e va a casa Ecco fatto Poi Dradigon Ice Beam. Geridos. Lasciamo Greninja. Ok, mi riuscì ma non conta niente. Andiamo di dar Pulse. Morso, complimenti per la scelta. Della mossa. Poi Era Ice Beam. Ed infine Dragonite. Danno 4 per congeloraggio raggio e addio Dragonite. Perfetto, abbiamo sconfitto anche Claire. Dopo aver battuto quindi questi di tipo drago, direi di sfidare quella di tipo folletto che è lì da sola. Questo che tipo sarebbe che è vuoto, secondo voi? Tipo buio forse? Non hanno mai fatto dei capi palestra di tipo buio, effettivamente. Eh, ora che, ora che lo noto, è vero, non hanno mai fatto i capi di tipo buio. Strano, molto strano. Ok, iniziamo con uh, la lotta contro quella di tipo folletto e andiamo di Poison Jab. Poi Silviano. Poison Jab di nuovo. Mr. Mime? Andiamo di Earthquake su Mr. Mime, va? Che forse è meglio. Esatto. E poi Mewile, tipo acciaio folletto, quindi Artwake è sicuramente la scelta migliore. Super efficace e addio. Perfetto, abbiamo ribattuto anche Valerion. Andiamo a curarci un attimino Pokémon e andiamo ad affrontare poi Cap Palestra di tipo Terra. Il penultimo tipo. Eccoci qui. Allora, manderei in campo Sertile e andiamo a sfidare Rafan. E inizia con Crocorock. Eccomi nel minuto l'attacco, questa cosa non va bene. Poi palpito, lasciamo il campo septile E di nuovo Leaf Blade Ed infine Excadrill Eh, tosto Excadrill, facciamo Mega Evoluzione e Energy Ball Perfetto Ora andiamo su Giovanni, questa volta la vittoria sarà mia, ma tu non dovevi essere tipo arrestato da qualche parte, in cella, che cazzo ne so, inizia con Persiano. Andiamo di Leaf Blade. e ancora Leaf Blade. Poi Golem, lasciamo in campo Septile, e andiamo di Leaf Blade. Bello che non abbia vigore. Poi Cloyster. A questo punto, raga, è tempo di Mega Evoluzione e Leaf Blade. a ah, complimenti. Gelo Mossa prioritaria. E mi ucciderà le Septile. Sì. E eh, vabbè, è andata così. Quindi chi mandiamo ora? Contro Cloyster. Manderei. era Eracross. Con un bel earthquake Ecco fatto Poi Kingler Lasciamo Heracross Questo comunque non ha Pokémon di tipo terra Cioè Pokémon di tipo tutto A casissimo proprio Raidon Lasciamo Heracross E andiamo di close combat E infine Machamp Contro Machamp io andrei ancora di Close Combat Vai Ci siamo azzuffati per bene E abbiamo ribattuto di nuovo anche Giovanni Scappa mentre puoi, attenzione, minacce Scappa finché puoi allora, andiamo a curarci e andiamo a sfidare quindi l'ultimo set di campi palestra da risfidare, ovvero quelli di tipo volante e contro quelli di tipo volante userò il graninja. Salve, Wynona, vai, o Winona. Allora, Schermori. Ecco, Schermori è proprio quello con cui non doveva iniziare, mannaggia lei. Uh, andiamo di geloraggio comunque, non sarà normalmente efficace. E ancora geloraggio. Perfetto, Greninja forma Ash. E poi vanno in campo Swallow. Ecco, questi invece sono i Pokémon volanti che mi piacciono. Ice Beam e a casa tutti quanti. Pellipare. Pellipare eh, è anche questo, vedi, da un po' di difficoltà. Eh, andiamo di Dark Pulse quindi. ed infine Altaria. Altaria invece è raggio se lo becca tutto nei denti. Perfetto, abbiamo sconfitto Winona, poi andiamo con Skyla, ovvero Anemone, con le sue battaglie mentali del cavolo. Eccola qua, andiamo di Geloraggio, facciamoli vedere noi le battaglie mentali, va? Anzi, facciamole vedere noi le battaglie mentali. Fino a prova contraria a una ragazza. Anfezant. Un, Vai. Congeliamo il fagiano. Poi lo ritireremo fuori durante il ringraziamento. Suanna. Tarkus. Niente, la Greninja è semplicemente troppo forte. Ok, andiamo a curarci per l'ultima sfida contro quello che dovrebbe essere Valerio, credo. Il primo capopalestra di Yoto. Che sarà l'ultimo ad essere affrontato in questa parte. Time to swore. Eccolo qua, Faulkner. Che va in campo Utut, infatti. <ride> Poverino. <ride> Poverino con Utut. Ok, poi Dodrio. E i Jot. Bene, abbiamo praticamente ribattuto tutti i capi palestra. Abbiamo risfidato tutti i capi palestra. E a questo punto, compreso Ryuki, questo qui che abbiamo fatto all'inizio all degli dell episodi in cui abbiamo iniziato ad affrontare i capi palestra, ora possiamo fare un salto al centro Pokémon. Eccoci qui. Non so perché non mi sia curato là sotto, ma non chiedete. Eh, a questo punto possiamo entrare nella seconda costruzione. Abbiamo quindi fatto tutti i capi palestra nella seconda costruzione. Secondo voi cosa c'è? Qui ci sono tutti i campioni della Lega. Vedete? E i vari Super 4. Più altri campioni, tipo qua vedo eh, Drake, questo qui. Altri, altri comunque avversari molto forti di Ash. quindi ci sono tutti i super 4 tutti i campioni e le personalità importanti diciamo come vedete c'è anche Iris per esempio o Dianta che non abbiamo mai affrontato effettivamente eh, alla Lega per dire come, così come Nardo cioè questi qui non li abbiamo tecnicamente affrontati noi eh. sono i super 4 dei giochi praticamente Ash non li ha mai affrontati, mentre questi sono... Eh, sono alcuni dei capi palestra, se non sbaglio. Sì, sono alcuni dei capi palestra. No, sono, sono i saggi, sono i... Sono quelli della Battle Frontier. Ok, sono quelli della Battle Frontier, infatti non mi arrivano in mente. E questi invece sono quelli del, dell'Isola Orange. Qui ci stanno i Super 4. Sì, sì.